ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial vediamo alcuni segreti, alcuni trucchi per utilizzare al meglio la fotocamera all'interno di CoSpaces la selezioniamo col tasto sinistro e con il tasto destro clicchiamo appunto su Camera dopodiché selezioniamo il primo dei movimenti ossia la posizione fissa vediamo quindi l'anteprima in alto a destra cliccando su play e come possiamo notare subito muovendoci con il tasto sinistro del mouse possiamo spostarci su e giù destra sinistra e anche con i tasti freccia però la posizione resta invariata. riselezioniamo la camera questa volta andiamo sul movimento in cammino walk possiamo aumentarne la velocità tasto play e il movimento permette alla telecamera di spostarsi insieme ai tasti freccia che noi appunto andiamo poi In aggiunta possiamo anche selezionare il tasto A per spostarci a sinistra, B a destra, S indietro e W per andare avanti. Il momento fly, volo, ci permette con il tasto sinistro di oscillare notevolmente in alto o in basso, come se volassimo proprio un'emulazione del volo infine il movimento orbitale ci permette di ruotare a 360 gradi intorno a un oggetto che andremo a posizionare all'interno del nostro progetto E infine possiamo anche variarne l'asse spostandola nel punto desiderato e anche in, ruotandola in, nella direzione da noi voluta. Per questo tutorial è tutto. Se vi è piaciuto mettete un like.